Ciao a tutti e in questo nuovo episodio di Minecraft. Allora, il sedicesimo. Sedicesimo, si, sì, dovrebbe essere il sedicesimo. Sì, Sì, ho fatto il non è un'opinione. Allo... Esatto. il sedicesimo. Esatto. E in questo episodio ci prepareremo. Ma parliamo un po' del canale prima di per... cosa sta succedendo. Mentre. aspetta no. Dopo? Dopo? Allora, sì, dopo facciamo. Allora ci prepariamo per una grande avventura e faremo perché sono corto i materiali, dobbiamo andare a cercare, La vogliamo cercare aventura. qualcosa, vedere cosa c'è intorno. Io mi sono espanso da una parte trovando dei villaggi e adesso andiamo a vedere dall'altra cosa c'è. Quindi in questo episodio ci organizziamo e in questi episodi si seguiranno. In uno sicuramente farò un video... Di organizzazione e negli altri farò il viaggio. Quindi, quindi... iniziamo il viaggio: esatto iniziamo in un... un nuovo viaggio, esatto. Andiamo a vedere cosa troviamo e cosa c'è. Totalmente ignoto, non sappiamo esatto. niente cosa c'è, quindi via. Eccoci qua, siamo arrivati. Allora, siamo tornati dal nether. Siamo tornati dal nether e diciamo con un buon bottino. Quanti picconi hai? Mi hanno fatto un po' i picconi perché volevo cercare un po' di carbone Comunque Quindi innanzitutto cosa ci serve? Innanzitutto per ci serve tanto cibo siccome è il principale problema Poi una Il cane lasciamo qua dove c'è felice sì, giusto non posso dormire Poi ci mettiamo Allora mettiamo Ci, se... ci teniamo delle pietre Ci teniamo dei picconi Vogliamo giù gli altri picconi, potrei metterli nella cesta organizzata. Eh sì, appunto. Magari è più comodo. Lì non c'è niente da portare via. Una porta magari. Ci portiamo via una porta, vabbè, ce ne portiamo via tutte a 9. Poi ci portiamo le via. Le torce. Le torce, ce ne sono 64, facciamo così. Mettiamo giù dei semi, prendiamo delle torce. Magari Poi l'arco. L'arco sono senza frecce è inutile. Ok mettiamo giù un... le bistecche cotte eccole qua poi ci portiamo dietro una cesta ci servirà picconi ne teniamo un paio c'è a metà giù un po' di roba esatto qua c'è qualcos'altro che può servire? no direi di no, no. ma Manda... andiamo a cavallo? andiamo a piedi non andiamo a cavallo Perché? Così ci prendiamo il letto, eccolo qua. Che così non dovremo cavallo. Lo lasciamo giù, che mi ha anche rotto troppo. Un giorno non l'ho più trovato, è stato un incubo. E adesso? Adesso è... l'ho rinchiuso in una gabbia. Ancora lì? Ancora, Ancora lì. Perché lo lì. Lì, sì. lì ogni tanto evade. Ogni <ride> tanto evade, se non so neanche io come faccio. So se verso le porte va io. Allora, e... Cibo diciamo che ho ampliato un po' di roba quindi cosa ci servirà per questo viaggio? allora la carne adesso la mettiamo a cuocere quella lì C abbiamo 11 panetti ne facciamo altri da buttar via un po' di terra terra che no un fraco con una cesta due ceste piene due panetti serve che no eccolo lì facciamo così 24 Beh, basta. Beh, basta Poi nel frattempo sta diventando notte L'orologio ce lo portiamo via Ci portiamo via eh, una, una pala Un attrezzo per tipo direi Questo non eh, è niente eh, E neanche questo Carbone Ci abbiamo tre Andiamo a prenderle dai fornaci Poi Cos'altro potrebbe servirci Le uova non credo scende neanche le torce sono vuote quindi quindi niente sono andare a fabbricare esatto bisogna fabbricare però dov'è l'inceneritore? L'inceneritore non lo devo ancora farlo eh, se l'avevi la una volta si sì, ma l'ho smantellato perché mi serviva per fare la cosa di pollicotti che non ha mai funzionato eccoci qua, siamo tornati ci andiamo a prendere. Mangiamo intanto già un panetto. Ok. Allora andiamo alla nostra fornace a prendere il carbone. Non è che ne sia proprio tanto, eh? È, è distribuito su 11 chest su 11 fornaci. È un po' una rogna star lì a prenderle tutte. E ma dovrebbe bastare basta basta ok bastoncini adesso allora bastoncini non ne ho legna non ne ho neanche legna eh? non c'ho niente dovrei avere per farmi un'ascia che va ci bene ci servirà una crafting allora abbiamo un'ascia giusta che così andiamo a prendere la legna quindi, ho usato tutta la legna per farmi il parchio di casa, <ride> allora, cosa ci serve? Letto, le robe principali, la spada, il letto, una cesta, un po' di carne, tutti i panetti attrezzi. li abbiamo. Tutti gli attrezzi, abbiamo una pala e un'ascia e coso lì, delle porte, della terra, terra potremmo anche buttarla via questa, tanto è talmente tanta che tenendo conto che era una montagna lì, ricordiamolo. E... Andiamo ah, lì è la farma di legna? Sì. Legna di... Ah, un albero, l'ho diventato enorme. Credo. Eh lo so, se continui a piantare sullo stesso punto, lo stesso <ride> albero, diviene, viene fuori... Ciao, le betulle no? I mega alberi. Esatto, ci prendiamo un, un po' di betulla con l'unica ascia che abbiamo. ci vediamo quando l'hai rasata tutta. Esatto. beh 41 di legna potrebbe bastare eccoci qua siamo 41 per... di legna 41 di legna dovrebbe bastare e cominciamo il nostro viaggio io sono andato a esplorare di là quindi noi andremo adesso verso il. beh di qua. aspetta aspetta e le coordinate della casa? giusto me ne stavo dimenticando prendi il foglio delle coordinate questo è il foglio delle coordinate Esatto. C'è anche un modo per farlo con il, il coso ma non. C'è un tool ricordo. per farlo però. Esatto, eh. Non manco questo fede. funziona sempre. Questa è la, esatto. la penna. Carta penna funziona sempre. Quella non è una penna. Allora ci mettiamo qua. Aspetta, segna. Mentre. Ok. Allora, ci piazziamo bene o male qua, vicino al nostro coso. Allora Vai. abbiamo X mm -hmm. 135.832 la Y 75 seguito da 5.0 e eh, la Z 27.636 ok Abbiamo le coordinate, quindi ora si parte verso l'ignoto. Abbiamo dimenticato di portarci via una cosa. Ma ce la fa fabbricheremo. La z è giusto No. Venti... 20... Eh, no, perché mi sono spostato. Torniamo qua dove eravamo. Mancano Zaron Allora. Armati della nostra corazza con protezione al fuoco 3, che è molto rischioso portarsela dietro. Di lì è giusto? No. Di qua noi andiamo di qua, di qua devo ancora esplorare. Cioè, sono già, son già andato a esplorare in parte, diciamo. Lì, cosa puntiamo Ma, a trovare? Puntiamo a trovare un non so cosa, però io eviterei le grotte. No, no basta grotte. Ne so anche a fa Eviterei mob, grotte. Non solo ora che si carica. Ora che si carica noi prendiamo due uova e le lanciamo via non lo sai. cosa ho detto? C'è un cazzo di regno no era un polpo. Aspetta, fa una roba, è sempre postazione. Metti il visuale minima ancora. È eh, già più. minima. Ancora di più. Eh, sinistra. Poi mette, alzeremo la qualità quando ci sarà una roba molto interessante. Allora puntiamo a trovare a Qual... sinistra direi. Ha un bosco di betulla infinito, non, non è un, un bioma. Cioè, cioè non, sì, è un bioma però non, non, non spawna niente di di, di di bello, esatto, di... Allora mangiamo già qualcosa, non è granito. ok andiamo di là allora vediamo se troviamo stiamo puntando a vari biomi diversi allora il deserto l'ho già trovato quindi mi manca il il coso come si chiama lì i montagne nevose le montagne e no, le montagne c'era a casa le nevose il, il bioma di neve insomma si sì, la la tundra. la tundra e poi mi ma ci manca ci manca come si chiama? La giungla la giungla che troveremo prima o poi <ride> che spero. è quella che puntiamo diciamo. esatto, principalmente sì. perché io voglio riuscire a portarmi a casa l'Ocelot che è il ghepard che poi diventa gatto se gli diamo il pesce ecco che non mi sono portato la canna da pesca cosa fa? Cosa? che parlami. niente animale domestico basta ok abbiamo trovato qualcosa cosa? Ah, beh nulla c'è niente andiamo veloci qua magari tagliamo esatto qua. quello là che è la luna si sì. navigando mm. nei, nei, nei bug <ride> navigando nei bug manca <ride> boia c'è un trovato, po' di acqua che ha trovato l'oceano se naviga bene nei bug cos'è quello? No, c'era un mob stranissimo, non so cos'è... Vabbè, non vede più... Forse sono zombie, credo, sono male, come un zombie del cazzo. Siamo talmente veloci, che... <ride> siamo più veloci di, di, del mondo che carica. Ma quante? Non visto sì. bender, ma... Sì, Ho visto un coso sotto un mega mega mega visto mega Finirà mai questo oceano? Speriamo che non sia l'oceano pacifico. In teoria, non è che continua per sempre. No, dopo un po' c'è un. quanto ho capito c'è un muro e non ti lasciano più andare. Dopo i superati, tot blocchi. Ma questa è tutta acqua cazzo, acqua e meduse, acqua e meduse. Sono polpi, non sono meduse. Quante ce n'erano lì? un fracco allora ci salutiamo, ci vediamo quando abbiamo trovato la terra La terra o qualcosa di simile o apparentemente, quindi adesso ci vediamo, ciao eccola, terra sì, finalmente o che non sia un'isoletta microscopica, prova a vedere è un'isola, o no? però dato che non sappiamo niente di quella Oh questa sia terra terra Abbiamo toccato terra dopo 20 minuti di nave Ci fermiamo su questa terra? si sì. dov'è la barca? Ah, eccola qua Boh dai No, cioè, oh, vabbè, vabbè, siamo arrivati. Eccoci qua, siamo approdati sulla nuova, nuova terra. Alla... E... La chiameremo Nova Electric Landia 2. Esatto. Nova Electric World. Allora 2. iniziamo a esplorare. Eh, direi, come prima cosa, è salire su un'altura. Giusto. Per esplorare meglio il panorama. La terra dei bug. Esatto. Sono curioso di sapere che mob ci sono qua gli stessi ma se io ho un badile perché non uso il badile non lo so chissà cosa abbiamo qua mm. guarda che bella cascata uh. <ride> due passi c'è il pin di fiori mm. bocca bella il pin di fiori e diversi anche magnifico Troviamo il modo di scendere <ride> teni via a casa tua E girai intorno Però è pieno di fiori e tutti diversi ah. Ma che bella sta cascata Si sì, Più di fiori Oh quanti fiori prendi tempo? Ti fa un po' di tinta Ma però non è un bel posto C'è pieno di fiori Si sì. diversi anche Ah c'è un Uy, lupetti Oh lupetti Sapete che ho vostro fratello? A Ma il casa... dungeon? No. È il dungeon dei fiori. Il dungeon dei fiori. La continua. Là c'è una grotta. Lì ci sono due lupi. E basta. Sinistra. Questa è me. la terra dei lupi. No, dei fiori. Eh, questa qua la chiameremo San Giovanni Luquator. No. <ride> Lo riprendiamo appena troviamo l'episodio. Esatto. Allora ci si vede. Per questo episodio è tutto un uh, saluto elettrizzante eh. a tutti bella ciao